Adesso intervisteremo il dottore la regina. Buongiorno, che ne pensa del corso, come è sembrato? Eh, ho partecipato al, al corso relativo alle capi tipiche, devo dire che il corso è stato molto stimolante, molto ben fatto, soprattutto al di là di, come capita spesso, di corsi eh, eh, esclusivamente nozionistici, invece il corso ha una ha avuto sicuramente una parte pratica, cioè di eh, prove effettuate oppure situazioni riscontrate effettivamente sul campo che ovviamente diciamo, almeno personalmente ha dato a me diversi spunti di riflessione. Quindi pensa che le nozioni comunque di oggi potranno essere utili? Sicuramente sono caso. il vantaggio fondamentale è che sono direttamente e prontamente applicabili. Che ne pensa del fatto che la Tecno comunque si impegna così tanto proprio per promuovere la formazione? Devo dire che ho conosciuto la Tecno la, la attraverso un portale, eh, attraverso il loro portale web, eh, Kidzard, e la trovo una delle, sicuramente una delle aziende più attente, ma non solo nella qualità delle, delle prestazioni effettuate, ma anche nella divulgazione che spesso manca e devo dire anche qui in un modo e i contenuti vengono divulgati in maniera molto veloce e anche direi simpatica e, e questo è fondamentale quando si entra soprattutto in norme, normative, regolamenti eccetera. Quindi in merito al corso lo consiglierete comunque a Sicuramente, sicuramente. E ha avuto a che fare con una Donatecno anche mm, a parte la formazione proprio come assistenza tecnica? Sì, il certifica le cappe nei nostri laboratori mm. di ricerca, nel Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco dell'Università di Roma La Sapienza. e devo dire in realtà che l'ho conosciuta prima sul portale e poi ho scoperto dal. Uh, dalle certificazioni fatte che erano state fatte da loro. Ah ok, <ride> perfetto. E quindi si può ritenere comunque pienamente soddisfatto della Tecnocup sia dal punto di vista... Sicuramente, sicuramente, okay. estremamente competenti e professionali. E secondo lei che cosa la differenzia dalle altre aziende? La velocità con cui intervengono e che non è un aspetto da sottovalutare, e soprattutto la professionalità con cui fanno il loro lavoro okay. e forse tra i pochi casi in cui velocità e professionalità vanno perfettamente d'accordo Va bene, grazie